Tutti insieme, tutti i paesi, tutte le istituzioni, con le imprese, le associazioni, le famiglie, i cittadini. Per trasformare il mondo in un mondo migliore, serve l'impegno di tutti. Mettiamo mano agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Mettiamo mano al nostro futuro. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 in tutta Italia con ASVIS dal 21 maggio al 6 giugno.